Ok, allora riprendendo il prossimo esercizio che guardiamo insieme è questo qua, eh, separa conti, che parla di due coinquilini che devono far tornare i conti quando uno di due va a fare la spesa, quando io vado a fare la spesa prendo un po' di roba, un po' magari è per me, un po' è per il mio, per il mio coinquilino, il quale poi dovrà darmi i soldi corrispondenti alla parte di spesa. Um, e quindi quali sono le informazioni ho un primo file <ride> che comprende la spesa fatta quindi scontrino.csv ciò che ho comprato uh, qui non ci sono le quantità per cui se una certa cosa è stata comprata più di una volta compare più volte ogni volta col suo prezzo di acquisto uh, affiancato questa è l'intera spesa che ho fatto in realtà all'interno di questa spesa ci possono essere dei prodotti che il mio amico mi ha chiesto, il mio coinquilino mi ha chiesto e in questo caso ce l'abbiamo in un file che si chiama lista in cui il coinquilino mi chiede per favore compra due birre, un pane, tre olio, e due prosciutto cotto e così via. Okay? Io quando vado a fare la spesa comprerò appunto dei prodotti per me che non sono in questa lista o dei prodotti per lui che sono in questa lista ma non è detto che compri tutti i prodotti per lui perché magari non c'è, perché magari non voglio, perché magari mi dimentico, chi lo sa. Allora, cosa deve fare il programma? Stampare a video l'importo totale della spesa che altro non è che la somma dei prezzi dello scontrino il totale dovuto da chi non è andato a fare la spesa allora, chi non è andato a fare la spesa deve, dovrebbe pagare praticamente per questi prodotti se questi prodotti sono stati acquistati tutti. Se invece questi prodotti non sono stati acquistati tutti dovrà pagare solamente per quelli che sono stati acquistati. Quindi cosa dovrò fare per, questo, per calcolare questo totale dovuto da chi non è andato a fare la spesa? Prendere birra, due, vado a vedere se nello scontrino birra c'era due volte, se c'era due volte allora ti pagherò due volte il prezzo. Eh, se non ricordo male, c'erano le pile AAA2 che non sono state comprate, e quindi non ti devo i soldi delle pile. Nel caso in cui ci sia qualche cosa, che ne so, mozzarella 4, e di mozzarella ne ho comprate solamente una qui e un'altra qui, due, io te ne avevo chieste 4, me ne hai comprate 2, e te ne pago solamente due. Okay? Quindi questo è il lavoro che devo fare, prendere i prodotti della lista richiesta, vedere se sono stati acquistati e fare la somma dei prezzi, dei, della porzione di prodotti che sono stati acquistati. Uh, I nomi, e le quantità di prodotti non trovati nello scontrino, beh beh questo è facile, i prodotti non trovati nello scontrino sono i prodotti che erano presenti nella lista ma non erano presenti nello scontrino. Adesso poi andiamo a vedere l'esempio perché questo non trovati può essere ambiguo perché potrebbe essere semplicemente non c'è come le pile oppure c'è in modo solo parziale come le mozzarella. E questa frase qua può essere letta in due modi, non trovati in assoluto oppure non trovati la quantità richiesta. Andiamo a vedere l'esempio cosa ci dice. Esempio ci fa vedere totale speso, totale dovuto, prodotti mancanti. Ecco, vedete che guarda, prodotti mancanti ci dice le due pile A che proprio non c'erano e due mozzarelle perché ne ho chieste quattro, ma ne hai comprate due. Quindi in questo prodotti non presenti intendiamo anche i prodotti parzialmente acquistati. E in realtà eh, questa cosa qui, questa informazione qui è la stessa informazione che ci serve per calcolare quest'altro, perché dobbiamo capire effettivamente quali sono, è il complemento, no? da una parte alcuni prodotti ci sono e allora te li devo pagare, altri non ci sono e allora te li elenco. Ok? Allora, eh, <coughs> ehm, come memorizziamo, come gestiamo questi dati? Allora, la parte dello scontrino è fatta in questo modo e ha l'unica particolarità, non è nulla di speciale, nomi e valori, è l'unica particolarità che il nome può essere ripetuto più volte. Per cui io mi vedo due modi di rappresentare questa informazione, di sicuro l'ordine con cui compare è irrilevante, quindi potrei decidere di memorizzarlo come lista fatta così, tale quale, una lista di dizionarietti, eventualmente, oppure, mentre leggo il file, cercare di unire i duplicati. E quindi anziché dire mozzarella 1,80 e poi più avanti dire nuovamente mozzarella 1,80 avere tre campi, mozzarella, il prezzo e la quantità. Forse faccio un pochino più di lavoro in fase di lettura del file per collassare queste informazioni ma poi ce l'ho molto più comodo quando andrò poi a fare i confronti perché non devo... Per per contare i prodotti non devo più andarsene a scandire tutti ho già il campo che mi dice quanti ce ne sono quindi a occhio così ragionando sul, su cosa mi chiede il testo mi viene voglia di fare questo anche perché a questo punto sarei praticamente nello stesso formato di quest'altro file dove ho ehm, come si prodotto e quantità non ho il prezzo qua ovviamente perché non mi serve quindi io Penserei di, di costruire eh, leggi scontrino, nome file, che mi costruisca una cosa di questo genere. Eh, anche qua posso avere due core, due modi, me lo potrei immaginare come una lista, dove c'è il nome prodotto, una lista di elementi, nome prodotto, quantità, eh, prezzo, poi nome prodotto, di nuovo, prodotto, quantità, prezzo e così via. Come lista è un pochino scomoda perché io so che il nome prodotto, se voglio definire, se voglio calcolarmi la quantità, è bene che sia eh, il nome prodotto univoco. Quindi avere una lista è un pochino scomodo, forse sarebbe meglio avere un dizionario dove ho il nome prodotto e associato al nome prodotto avrò la quantità e il prezzo. Poi avrò un altro nome prodotto, quantità, prezzo, eccetera. Forse è più comodo gestirlo così. Poi, eh, quindi, un, avere un dizionario che è come chiave il nome del prodotto, come valore, ha l'informazione sulla quantità e sul prezzo. Io qua ho segnato una tupla, potrebbe essere una tupla, potrebbe essere a sua volta un altro piccolo record, quindi un dizionarietto usato come record. visto che sono solo due, magari lascio come tupla perché è un pochino più semplice dal punto di vista del codice che scrivo. Devo ricordarmi che lo 0 è la quantità e l'1 è il prezzo. Allora, se faccio questo, quindi questo è il tipo di dato che voglio restituire, quindi avrò scontrino e un dizionario vuoto in cui andrò a inserire i vari prodotti, leggendoli dal file, with open nome file, lettura encoding sf uh, for riga in file, in f qui sono lo scontrino devo separarle con una virgola quindi campi uguale riga.rstrip Rn split sulla virgola e quindi avrò il prodotto che è il campi di 0 e il prezzo che è float di campi di 1. Adesso cosa me ne faccio di queste informazioni? Vado a vedere se il prodotto ce l'ho già oppure no nel dizionario quindi if prodotto in scontrino, se ce l'ho devo semplicemente aumentare la, la quantità, quindi scontrino di prodotto va incrementato. Più uno. Altrimenti lo devo creare, ops, non questo, allora, cambiamo idea, scusate ho sbagliato il ragionamento perché questo andrebbe bene se il valore del dizionario fosse solamente la quantità, ma io ho anche il prezzo, quindi il prezzo in realtà è nel campo zero, cioè scusate la quantità è nel campo zero del prodotto solo che se è così non la posso definire come tupla perché la tupla è immutabile e quindi non potrò incrementarne il valore una volta che l'ho creato. Quindi dovrò fare una lista. Ho un dizionario, vabbè, ma abbiamo detto che non abbiamo voglia di fare dizionario in questo esercizio e quindi lo memorizziamo come lista perché lo devo poter non solo creare ma anche aggiornare, modificare. Quindi, scontrino di prodotto è questa listarella di due elementi il primo elemento, che è la quantità, viene incrementata di 1. Okay. Altrimenti, la prima volta che incontro un prodotto, creo la ente nel dizionario, mettendoci una lista, che contiene come primo elemento c'è cioè la quantità 1 e il prezzo, quello che, leggo dal, quello che ho appena letto dal file. Se il prodotto c'era già, il prezzo non mi serve perché ce l'avrò già memorizzato. E così ho collassato lo scontrino eliminando i duplicati. Vediamo anche qua la solita prova. Uguale eh, leggi scontrino e si chiama scontrino.csv. Print scontrino. Poi chiamiamo il main. quindi latte intero, quantità 3, prezzo, uova quantità 2, prezzo, pane quantità 1, andiamo a vedere le mozzarella che sappiamo che ne abbiamo comprate due, eccola qua, 2, 1,8, birra doveva essere 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4. sì, tutte consecutive, okay. ok, quindi qua siamo riusciti a leggere lo scontrino, la lista la possiamo fare nello stesso modo, anche qua direi di usare la stessa tattica, di usare anche se qui non ci sono, già de non ci sono dei duplicati per definizione, ma io direi di costruire una struttura dati simile, quindi anche qui un dizionario che ha come chiave il nome prodotto e come valore la quantità da acquistare. Quindi facciamo un'altra un funzioncina, leggi lista. Uh, e quindi avrammo la lista uguale che, che in realtà è un dizionario <ride> uh, with open nome file r encoding f 8 sf with, eh, for riga in file campi è uguale a Riga.rstrip, qui sono, si ripetono un pochino le cose ovviamente, split sulla virgola se non sbaglio, sì. e a questo punto aggiungerò alla lista della spesa un prodotto campi di 0 la cui quantità sarà campi di 1, chiaramente convertita in intero quando avete dei valori interi convertiteli subito appena leggete il file non portatevi dietro le stringhe che poi dovete mettere 200 volte int all'interno del programma um, ok ritorno lista quindi lista uguale leggi lista di lista.csv Vediamo anche qua, sembra giusta, no? Quattro mozzarella che voleva e anche le pile A che avevamo. Ok, a questo punto possiamo <coughs> calcolare e stampare i valori che ci vengono richiesti. Il primo valore era la somma totale dello scontrino, giusto? Vabbè, totale speso 82,54%. Allora, facciamolo pure nel main, tanto abbiamo tutti i dati sia dello scontrino che della lista. Totale uguale 0. Eh, for voce in scontrino. Prodotto. Perché le chiavi dello scontrino sono prodotti, quindi chiamiamolo prodotto. Totale uguale totale più prezzo del prodotto che è prodotto di 1 moltiplicato il, la quantità prodotto di 0 perché visto che li abbiamo messe insieme li dobbiamo rimoltiplicare per la quantità se li avessimo tenuti separati in una lista allora avremmo semplicemente sommato tutti, tutte le singole voci perché il prezzo si sarebbe ripetuto molte volte eh, quindi dobbiamo solo stampare totale speso, due punti. Totale, due punti, punto 2F. Euro. Allora, cosa ho fatto di male? Ah, perché, scusa prodotto è la chiave del, del, del dizionario, quindi per ottenere il valore devo indicizzare il dizionario, scontrino di prodotto di 1, scontrino di prodotto di 0. prodotto è la stringa che corrisponde al nome del prodotto, scontrino di prodotto è la listarella di due elementi che contiene quantità e prezzo che abbiamo costruito prima ho dimenticato di, di, di indicizzare il dizionario e quindi mi ha calcolato il totale speso adesso cosa dobbiamo fare? Beh, gli altri, questa è la prima domanda, era quella facile eh, totale dovuto è la somma dei prezzi degli elementi della lista effettivamente acquistati effettivamente acquistati. Allora quello che potrei fare è prendere il primo elemento della lista birra 2 e vado a vedere se nello scontrino la birra c'è e se c'è quante ne ho acquistate. E quindi calcolerò il prezzo della birra, allora se non c'è nello scontrino zero non è dovuto nulla, se c'è nello scontrino e la quantità eh, maggiore o uguale a 2, allora ne pago 2. Se la quantità è minore o uguale a 2, pago la quantità che effettivamente è stata acquistata. Mm? Quindi facciamo questo conto qua. Quindi il totale dovuto, partiamo da 0, e diciamo, allora andiamo a vedere i prodotti della mia lista. Okay, io ti ho chiesto dei prodotti e innanzitutto andiamo a chiedere se quel prodotto è stato comprato. Quindi vado a vedere tutti i prodotti della mia lista uno dopo l'altro, per ciascuno mi chiedo, c'è anche nello scontrino? Quindi per ora sto solamente guardando le chiavi, okay? la chiave della lista e la chiave dello scontrino. Solo se c'è devo fare del lavoro, perché se non c'è non devo fare nulla, passo oltre. Se c'è vado a calcolare la quantità. La quantità, so che c'è, io ne ho chiesto un certo numero, tu ne hai acquistato un certo numero. Quanti te ne devo pagare? Eh, te ne devo pagare, eh, direi, il minimo tra quanti ne hai comprati e quanti te ne ho chiesti. Perché se tu mi hai comprati più di quelli che ti ho chiesto non te li pago. Se tu mi hai comprati meno di quelli che ti ho chiesto, prendiamo il minimo, che sono quelli che mi hai mai comprato. Quindi direi che la quantità la possiamo calcolare facilmente col minimo tra, tra il lista di prodotto e Lista di prodotto che è la quantità che io ho, di quel prodotto che ti ho chiesto nella mia lista e scontrino di prodotto, la quantità è nel primo elemento. Allora a questo punto, quella è la quantità che effettivamente ti pago moltiplicata per il prezzo, quindi dovuto uguale dovuto, più la quantità moltiplicata per il prezzo che è scontrino di prodotto di 1. Print F totale dovuto, dovuto, 2 Trenta euro. 30,36 può quadrare. L'ultimo passaggio è quello di invece di stampare i prodotti mancanti. I prodotti mancanti sono i prodotti che sono nella lista e non sono o non sono completamente nello scontrino. Quindi print prodotti mancanti. Anche qua andiamo a scandire la lista. Allora, lo dobbiamo stampare se non c'è, quindi se prodotto non c'è nello scontrino, lo stamperò di sicuro. Print F, eh, stamperò il, la quantità e il nome del prodotto, quindi lista di prodotto mi dà la quantità, spazio, prodotto quindi qui stampo quelli che ti ho chiesto e proprio non c'è, come le pile no? infatti se eseguo questo dovrebbe stamparmi un po' di cose tra cui le pile A Te ho chiesto due pile A e non me ne hai comprata nessuna questo se non c'è nello scontrino se c'è nello scontrino devo fare un ragionamento diverso l'hai comprato vediamo quanto me ne hai comprato il problema è se me ne hai comprato di meno di quanto ti ho chiesto quindi nel caso contrario andiamo a verificare se la quantità acquistata quindi è eh, scontrino di prodotto di zero è minore della quantità richiesta lista di prodotto allora in questo caso Manca qualcosa, manca quanto la differenza tra questi due numeri qua, no? mancano cosa? Eh, questo meno questo, C'è anzi il contrario. No. La differenza è quanti te ne ho chiesti meno quanti te ne hai comprati. Se invece è uguale o maggiore uguale non devo fare nulla perché va bene così. e quindi eh, potrò stampare quanti ne mancano prodotto. E quindi fa vedere che la mozzarella ne mancano due, che è la differenza tra le due, tra le quattro che avevo chiesto meno le due che hai comprato. ci è andata abbastanza bene non era troppo contorto questo testo ma ci è andata bene dal punto di vista implementativo perché in questo caso abbiamo usato dei dizionari che ci ha permesso di evitare di fare delle ricerche dentro delle liste perché altrimenti qua continuamente prendo un prodotto di qua vado a vedere se c'è di là e così via li confronto e avremo, se avessimo usato una lista sia per lo scontrino che per il, i prodotti sarebbe stato decisamente più lunga l'implementazione perché ogni volta devi scandire le due liste, fai due cicli anni dati, andare a vedere se, se gli, andare a trovare due elementi la cui chiave corrisponde. Ci sarebbe arrivati comunque al fondo, ma con un pochino più di fatica. Ok, ci rimane l'ultimo.